Non importa dove ti trovi nella vita, ci sono sempre momenti in cui ti chiedi se stai facendo la scelta giusta. Ma se ti dicessi che hai il potere di decidere il tuo futuro? E se ti dicessi che puoi costruire il tuo impero da zero? Bentornati in questo nuovo video, amici! Oggi andiamo a scoprire tutti i dettagli e i vantaggi del perché dovresti avviare un business proprio. Ma prima di iniziare, lascia un like e iscriviti al canale, così non ti perderai i nuovi video! Avviando un business non solo puoi essere il tuo capo, ma puoi anche avere la libertà di fare ciò che ami, guadagnare di più e avere maggiori soddisfazioni. Immagina di svegliarti ogni mattina con il tuo obiettivo, la tua missione la tua visione di fronte a te. Non c'è niente di più gratificante che realizzare i tuoi sogni e trasformarli in realtà. Inoltre, avviare un business ti mette alla prova, ti sfida a superare ostacoli, a imparare cose nuove e a mettere alla prova la tua creatività. E non c'è niente di più appagante di vedere i frutti del tuo lavoro quando superi queste sfide. Ma non finisce qui. Avviare un business ti dà anche la possibilità di creare un impatto positivo sulla vita delle persone. Puoi offrire loro prodotti e servizi di alta qualità, creare posti di lavoro e contribuire alla crescita economica della tua comunità. Quindi, se hai un'idea che ti appassiona e sei pronto a metterti alla prova, non aspettare più. Avvia il tuo business e trasforma i tuoi sogni in realtà. La libertà, la gratificazione. E la soddisfazione ti aspettano. E se hai paura di fallire o non sai da dove iniziare sappi che è normalissimo ed è per questo che ti consiglio di guardare il webinar in descrizione che ti aiuterà a schiarire le idee e fornirà dettagli preziosi su come iniziare. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e cosa ti piacerebbe approfondire così farò un video dettagliato in merito. Like e follow e al prossimo video!